Quando è il miglior momento per comprare oro? La risposta migliore a questa domanda è che non esiste un miglior momento, perché è impossibile prevedere il momento di minimo o il momento di massimo. Lo sai solo dopo che questo è successo e quindi stai guardando il grafico. Quindi il mio suggerimento è quello di investire una prima parte dei, dei propri capitali in un acquisto massiccio di oro, e poi pianificare nel tempo degli investimenti mensili, un piano di accumulo mensile in oro. Cadenzando ogni singolo mese l'acquisto di 100, 200, 500 euro, 1000 euro, dipende dalle tasche di ognuno di noi, non c'è una cifra giusta, c'è la cifra giusta per ognuno di noi. Cadenzando un acquisto mensile in questo modo, non è più importante quando entri a comprare quindi a che punto del grafico sei perché nel tempo il ritorno sarà sicuramente positivo proprio per le caratteristiche dell'oro che nel medio e lungo termine non ha mai deluso in tutta la sua storia è sempre stato in crescendo quindi il mio consiglio è quello di fare un primo acquisto di oro di una quantità adatta alle tue tasche e poi cadenzare programmare nel tempo degli acquisti mensili in oro